Il titolo della meditazione di oggi è Il Vivo Desiderio di Paolo. Siamo alla fine del capitolo 2 e al capitolo 3. Faremo prima i versetti 17 e 20 del capitolo 2. Quanto a noi fratelli, per poco tempo privati dalla, della vostra presenza di persona, ma non con il cuore, speravamo ardentemente e con vivo desiderio di rivedere il vostro volto. Perciò io, Paolo, più di una volta ho desiderato venire da voi, ma Satana ce lo ha impedito. Infatti, chi ne se non proprio voi, è la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarci. Davanti al Signore nostro Gesù, nel momento della sua venuta, siete voi la nostra gloria e la nostra gioia capitolo 3 versetti 1 13. Per questo, non potendo più resistere, abbiamo deciso di restare da soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella nostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove. Voi stessi, infatti, sapete che questa è la nostra sorte infatti quando eravamo tra voi dicevamo già che avremmo subito delle prove come in realtà è accaduto e voi ben sapete per questo non potendo più resistere mandai a prendere notizie della vostra fede temendo che il tentatore vi avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servita a nulla ma ora che Timoteo è tornato e ci ha portato buone notizie della vostra fede, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi desiderosi di vederci come noi lo siamo di vedere voi. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni ci sentiamo consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede. Ora sì, ci sentiamo rivivere se rimanete saldi nel Signore, quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio? Noi che con viva insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede, Voglia Dio stesso, Padre nostro, e il Signore nostro Gesù guidare il nostro cammino verso di voi Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti Come sovrabbonda il nostro per voi Per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità Davanti a Dio e Padre nostro, all'avvenuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi Santi Bene, questa eh, lunga lettura eh, tratta dal capitolo 2 al capitolo 3 eh, della prima Tessalonicesi eh, mette eh, arriva il dunque dell'incontro eh, con i Tessalonicesi, non da parte di Paolo ma da parte di Timoteo. E quindi Paolo eh, dopo aver fatto questo eh, primo capitolo dove e la tonalità è quello del rendimento di grazie poi eh, quello che hanno fa ha fatto lui la comunità nei confronti dei tassalonicesi tutto quello che è avvenuto, tutto quello che hanno condiviso e ora eh, arriviamo a eh, questo eh, testo dove si fa il punto potremmo dire, della situazione quanto a noi fratelli, per poco tempo privati della vostra presenza di persona, ma non con il cuore. Speravamo ardentemente, con vivo desiderio, di rivedere il vostro volto. Cioè, è rimasta una situazione in sospeso, sono andati, hanno fatto la missione, ma rimane la colina in bocca, insomma. Cioè, c'è da portare a compimento questa missione. Sì, vi abbiamo portato il Vangelo, ma non abbiamo potuto restare lì con calma, tranquillamente, come desideravamo. E quindi questo senso dell'assenza, um, della distanza, eh, non è però una distanza del cuore, dice Paolo, no? noi vi portiamo sempre nel, nel nostro cuore. E quindi c'è, rimane, speravamo, questo verbo all'imperfetto che esprime un'azione continuata nel tempo, continuano a sperare, continuano a ricordarli, a desiderare e fanno di tutto per andare lì, per ricongiungersi con questa comunità eh, appena nata, proprio ho voluto mettere il vivo desiderio di Paolo come titolo perché qui dice con vivo desiderio di rivedere il vostro volto, quindi eh, vediamo con quanto affetto, con quanta paternità, con quanta maternità come stesso dicevano, lui prima ha voluto esprimere quelli che sono i sentimenti profondi che lui porta nei confronti di questa comunità, perciò io Paolo più di una volta ha tentato in modo concreto, cioè aveva cercato di organizzarsi una due volte più, e ho desiderato venire da voi, ma Satana ce l'ho impedito. Quindi vediamo che per due volte torna questo desiderio, desiderio vivo, desiderio, desiderato di venire da voi. Eh, penso che sia un desiderio spirituale, no? come eh, quando Gesù dice ho desiderato celebrare questa Pasqua. No? Cioè c'è proprio l'immedesimarsi nel Vangelo, il vivere pienamente il senso del Vangelo e quindi è un desiderio vivo ed efficace cioè eh, che è forte, è vero non mi piacerebbe, si potrebbe no, qua, lui ha cercato effettivamente di andare da loro ma Satana ce lo ha impedito vediamo che eh, la, la categoria dell'impedimento a volte può essere un po' ambigua no? perché abbiamo detto che nella nel Libro degli Atti, chi ci può impedire di battezzare il Leonuco, chi ci può impedire di battezzare il Cornelio, chi ce la impedisce? Hanno ricevuto lo, eh, la Cornelio e la sua famiglia, avevano ricevuto lo Spirito Santo e era sceso su di loro con abbondanza. cioè ci sono delle situazioni che non impediscono, cioè eh, gli Apostoli sono chiamati a fare un continuo discernimento dentro la loro vita. Poi abbiamo visto anche ieri no, eh, che la Paolo più volte aveva tentato eh, di andare a, in alcune regioni eh, dell'Asia, poi gli appare questo macedone nel sonno e si trasferisce invece verso quindi l'Europa. C'è questo mh, discernimento che avviene lentamente, potremmo dire, e lì eh, abbiamo fatto una lettura che è il Signore stesso che vuole questo, impedisce da una parte per far andare dall'altra. Allora, come mai qua le, eh, Paolo legge questo impedimento invece come eh, il tentatore Satana che impedisce di fare questa cosa? ma Satana non è che comanda, cioè se il Signore non glielo permette lui non può fare niente, vuol dire che in fin dei conti eh, cioè anche dentro questa difficoltà dove Paolo desidererebbe eh, vivere e pensa che può dare del bene a queste persone c'è anche eh, da fare un nuovo discernimento, forse lui non deve più tornare quindi vedete come siamo in questo discernimento continuo impedimenti a volte possono venire dal Signore possono venire anche da Satana però se il Signore l'ha permesso anche questo avrà un senso quindi cercare di capire e, e, di dove Paolo è chiamato a vivere e come è chiamato a vivere perciò io eh, infatti chi se non proprio voi è la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarsi davanti al Signore nostro Gesù nel momento della sua venuta. Cioè Paolo sa già che questi tessalonicesi hanno risposto al Vangelo, che stanno vivendo con intensità, con verità il Vangelo, quindi già anticipa in queste parole che i tessalonicesi sono... Eh, la nostra speranza, la nostra gioia e la corona di cui vantarci. Quindi c'è cioè, tutto qua in fin dei conti, quindi è il matrimonio sa so da fare, anzi, anzi è già fatto. Qua c'è stata una vera e propria comunione dove Paolo non soltanto ha donato ma anche ha ricevuto e anche questi tessalonicesi non solo hanno ricevuto ma anche hanno donato. Quindi c'è stato veramente un compimento, potremmo dire, della salvezza. E quindi anche eh, Paolo D. potrà dire al Signore, guarda, sono io che li ho evangelizzati questi, eh, se non ci andavo io, eh, eh, ecco. Però è chiaro che nessuno è, è, è, è necessario, è indispensabile, però eh, di fatto lui ha annunciato il Vangelo. Del siete voi la nostra gloria, la nostra gioia quindi c'è questo senso di gioia, di beatitudine ma anche di incoraggiamento nei confronti della comunità di Tessalonica dove ognuno, sia Paolo, sia la comunità, sia tutti sono incoraggiati a vivere sempre meglio il Vangelo per questo non potendo più resistere abbiamo deciso di restare soli ad Atene e abbiamo inviato Timoteo, nostro fratello e collaboratore di Dio nel Vangelo di Cristo, per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede, perché nessuno si lasci turbare in queste prove. Paolo non ce la fa più, non, ci, non si trattiene più. Lui ha visto che non riesce ad andare, lui rimane lì ad Atene buono buono e questa sera leggerà, leggeremo che cosa succede lì ad Atene. E eh, quindi eh, c'è questa fatica questa difficoltà che cosa bisogna fare in questa situazione timoteo mi sarebbe caro perché c'è bisogno qui ad atene però io penso che sia più necessario che lui vada a tessalonica a eh, confermare i cristiani nella fede e così avvenne abbiamo deciso di restare soli. Eh, di fatto eh, qua eh, c'è un passivo divino, quindi eh, siamo, stati, eh, siamo rimasti soli, siamo abbandonati. Quindi da una parte dice che c'è Satana che impedisce eh, che Paolo vada là, però dall'altra parte... Eh, Forse, molto probabilmente questo è un passivo divino, essendo un verbo al passivo, e quindi è il Signore stesso che abbandona lì, Paolo, in questa situazione di solitudine ad Atene. Allora potremmo chiederci, come mai tutto questo? Probabilmente ha un significato spirituale, cioè mentre Timoteo è chiamato ad andare, eh, lì a Tessalonica Paolo è chiamato a vivere il senso del fallimento perché ad Atene non è che va così bene, della solitudine e quindi alla fine quello che ha vissuto Gesù eh, nel Getsemani, nella solitudine, nell'abbandono eh, sulla croce quindi questa situazione nella quale eh, Paolo è messo alla prova Messo a macerare dentro una situazione di prova e di difficoltà. Abbiamo deciso di restare soli, però eh, siamo stati abbandonati, in un certo senso siamo eh, rimasti soli. So. Questo probabilmente è un verbo eh, sì, plurale maestatico e comunque Paolo di fatto vive in questo senso di solitudine, di difficoltà, di fatica e non lo nasconde. E abbiamo inviato Timoteo nostro fratello, quindi di fatto però anche Paolo è spiritualmente lì a Tessalonica, è presente nell'invio eh, di Timoteo, dove è chiaro che innanzitutto è il Signore che invia, ma di solito c'è dietro una comunità, c'è Paolo che è un apostolo, un testimone importante. Quindi è la solidarietà, no? Anche quando nelle nostre comunità eh, Facciamo qualcosa, no? È importante essere consapevoli che anche quello che non faccio io ma fa la mia consorella è qualcosa che faccio io alla fine, no? Perché siamo in comunione. Quando delle consorelle sono mandate in una missione, non sono io, non sono loro semplicemente che vanno, ma va tutta l'opera, tutta la congregazione, tutta la comunità. Quindi c'è sempre questa rappresentanza. Penso che anche voi avete fatto spesso l'esperienza che quando siete state trasferite vi siete sentite subito a casa perché c'erano già delle consorelle che avevano vissuto il carisma, avevano già preparato il terreno e avete potuto inserirvi subito nel solco che era stato tracciato, quindi è bello ed è importante vedere come in fin dei conti c'è una continuità no? che ciascuno di noi eh, può mettere il suo piccolo servizio dentro il servizio della Chiesa e quindi questa comunione, questa solidarietà penso sia importante, quindi Timoteo non va a nome proprio nemmeno a nome di Paolo, anche se Paolo è responsabile della missione, va a nome del, di Dio e della Chiesa e quindi è bello questa solidarietà, questa comunione. E Nel Vangelo di Cristo, siccome siamo qua nei primi scritti eh, del Nuovo Testamento, il primo scritto anche parole che noi leggiamo sono tutte parole nuove, no? anche il Vangelo di Cristo ovviamente essendo la prima lettera che viene scritta, è la prima volta che si parla di Vangelo di Cristo, quindi è anche importante soffermarsi sulle singole parole e riconoscere come Paolo non parla per conto suo, come avevamo detto stamattina, ma porta la parola di Dio, porta il Vangelo di Cristo per confermarvi ed esortarvi nella vostra fede quindi Paolo è, è fermamente convinto che quella comunità deve essere consolidata come tutti abbiamo bisogno di essere consolidati e quindi noi abbiamo celebrato il eh, sacramento della confermazione ma quante volte abbiamo bisogno di essere confermati e rinvigoriti nella nostra testimonianza, nella nostra fede, in tutta quella che è la nostra vita ed esortarvi nella vostra fede, quindi l'esortazione, l'incoraggiamento, come dicevo già il sostegno psicologico, spirituale, affettivo, il senso di una comunità, il farsi forza a vicenda e c'è bisogno e non avremmo mai finito abbastanza di confermarci e di esortarci. E a volte queste cose vengono date per scontato, oppure diciamo, vabbè non tocca a me, eh, ci penserà il prete, ci penserà la superiore, ci penserà questo, ci penserà.. Però cioè, tutti siamo chiamati a vivere di questo che è l'essenza della nostra vita cristiana e della nostra consacrazione. Perché nessuno si lasci turbare in queste prove. Quindi, cioè che, che cos'è che fa da corazza per affrontare la battaglia, per affrontare le prove? Sono anche questa attenzione, questo conf essere confermati, questa confermazione e queste esortazioni che ehm, fanno, costruiscono attorno alla persona come ehm, di chiusura ma come qualcosa che sostiene come qualcosa che protegge come una compassione che lenisce anche le ferite che ci fa più compassionevoli nei confronti degli altri nessuno si lascia turbare in queste prove perché nessuno si lascia turbare quindi è chiaro che Paolo aveva già vissuto nella sua vita tante prove tante difficoltà e tante fatiche e quindi poteva comprendere bene anche che cosa eh, poteva vivere la comunità di Tessalonica che cosa poteva andare incontro e quindi cerca in certo senso un po' di anticipare un po' di accompagnare un po' di sostenere e fa come un pedagogo no? in fin dei conti che accompagna lentamente nei piccoli passi della vita cristiana voi stessi e infatti sapete che questa è la nostra sorte, cioè non ce n'è via di scampo qua, la nostra sorte è quella di essere messi alla prova, più volte viene sottolineata questa prova, vediamo, no? quindi la prova fa parte della vita del cristiano, della vita del consacrato, non possiamo trovare l'autostrada ma c'è sempre per tutti il passaggio della prova e questa prova diventa anche purificazione della nostra vita, cioè ci aiuta ad andare all'essenziale, ci aiuta anche a ritrovare quel senso profondo della nostra vita. Voi infatti sapete, cioè lo sapete già che questa è la nostra sorte, non possiamo ingannarci, non possiamo prenderci in giro. Non possiamo, ehm, ma eh, noi siamo chiamati a passare attraverso la prova, attraverso eh, la tentazione, attraverso la difficoltà e quindi chiedere al Signore il sostegno, la forza e eh, la preghiera del Padre Nostro stessa ci ricordano eh, non abbandonarci noi Infatti, quando eravamo tra voi, eh, dicevamo eh, già che avremmo subito delle prove, come in realtà è accaduto, e voi ben sapete. Quindi c'è stato il discorso della preparazione. Ma ci rendiamo conto che tante volte delle cose ci vengono dette, ma finché non le viviamo sulla nostra pelle, eh, ci sembrano delle cose facili, delle cose semplici. Sì, vabbè che ci siano le prove, vabbè, lo sappiamo, però dopo quando ci sei dentro è, è dello stesso gusto, insomma. E quindi è, è bello vedere anche in questo come eh, Paolo accompagna. Lo sapevate già, ve l'avevamo già detto, però adesso eh, lo riprendiamo il discorso dopo che voi avete già vissuto situazioni di prova, di fatica e di difficoltà. E, e poi il, beh, infatti sapete, voi ben sapete quindi vedete come Paolo richiama continuamente alla responsabilità della comunità di Tessalonica che è ben consapevole ben sapete, sapete sarebbe interessante vedere quante volte ripete Paolo sapete dentro questa lettera di Tessalonicesi però vediamo che spesso Paolo richiama alla responsabilità, alla consapevolezza dei Tessalonicesi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 Eh, faceva la sua missione, continuava con il ministero eccetera però pensava anche a quella comunità che era appena nata e che era ancora fragile e quindi a un certo punto dice ma, eh, bisogna sapere come va qua insomma eh, e mandai a prendere notizie della vostra fede quello che interessa a Paolo non è, è la salute fisica diciamo così delle persone, ma la salute spirituale, cioè è chiaro che come ha già detto, sapeva già che avrebbero trovato delle prove, delle difficoltà, delle fatiche, ma dentro queste situazioni concrete che hanno vissuto, come le hanno affrontate, come le hanno vissute, qual è il tono della loro fede, temendo che il tentatore vi avesse messi alla prova e che la nostra fatica non fosse servita a noi non solo che le avesse messe alla prova, ma che le avesse distrutte totalmente. E, e quindi la paura che, eh, che, che poi non solo non fosse servita nulla la fatica, che la, la comunità di Tessalonica, che la situazione della Tessalonica sia peggio di prima di quando sono andati in missione, perché magari uno eh, si sconquassa totalmente, si demoralizza talmente che va a finire peggio di prima, in conto, no? come quando Gesù parla eh, del eh, demonio no? che tenta e che entra con la legione, ma ora che Timoteo è tornato ci ha portato buone notizie della vostra fede, finalmente Timoteo è tornato, e allora che cosa è successo? Eh, della vostra carità e del ricordo sempre vivo che conservate di noi. Quindi la fede, a che, a che punto siamo con la fede, ma anche con la carità, cioè com'è concretamente, no? Abbiamo visto anche all'inizio, l'introduzione all che ha parlato della fede, della speranza e della carità, come sono vissute a Tessalonica, e del ricordo sempre vivo che conservate di noi. Quindi non è semplicemente un ricordo, cioè... Ma ah, che bello che era quando c'era Paolo Ma è un ricordo fattivo Cioè è un essersi presi in carico a vicenda Dove ci si ricorda della preghiera Dove si è l'uno per l'altro Dove c'è un sostegno, una preghiera eh, Un'amicizia eh, Ma anche questo ricordo sempre vivo È la gratitudine, in fin dei conti Che i tessalonicesi hanno nei confronti di Paolo quindi la gratitudine non è mai solo in un senso, eh, Paolo vive con gratitudine, ma vediamo che anche gli stessi tessalonicesi sono grati, vivono con questo ricordo vivo e con questa, questo sapore bello dell'esperienza vissuta con Paolo e con gli altri apostoli. E eh, quindi è importante, è bello, eh, questa... Eh, desiderosi di vederci quindi non solo il desiderio da parte di Paolo ma anche da parte dei tessalonicesi che sono lì con quest'ansia con questo desiderio con questo desiderio bello di poter eh, vivere in, in pienezza questa comunione e quindi anche questo, questo vuoto questa solitudine eh, sono stati forse come un cemento come mettersi nelle mani del Signore e chiedere a Lui che ci pensi Lui dentro la nostra vita. No? E come noi lo siamo di vedere voi, quindi questo desiderio di incontro, questa eh, vigilanza che rimane viva, quindi c'è una vigilanza non soltanto nei confronti del Signore, nell'attesa del Signore, ma anche una vigilanza nei confronti dei fratelli. E perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, ci sentiamo consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede. Ecco, Paolo dice, perciò, fratelli, in mezzo a tutte le nostre necessità e tribolazioni, cioè anche noi siamo provati, cioè tutti viviamo in questa situazione e di difficoltà, eh, di fatica, di pesantezza eh, quelli di Atene mi prendono in giro, non ci credono non sono disponibili Paolo è scandalizzato di tutti gli idoli che ci sono lì e eh, ci sentiamo eh, consolati a vostro riguardo a motivo della vostra fede quindi vedete come Paolo ha mandato Timoteo a consolare a esortare eh, a rinforzare, a confermare la comunità di Tessalonica. Ma poi nel ritorno, gli ritorna tutta questa consolazione. Ma non moltiplicata, cioè una consolazione ridondante, cioè lui ha mandato quello che viveva, che aveva lui, ma ha ricevuto molto di più perché questa comunità è una comunità forte e quindi è, è proprio consolato in questa situazione dove lui magari si chiede ma che ci faccio qua con questi di Atene che manco mi ascoltano. Allora invece ne è consolato, quindi bisogna continuare nella missione, nell'apostolato, poi passerà corrente e così via. Quale ringraziamento possiamo rendere a Dio riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio? Noi che con insistenza, notte e giorno, chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Paolo fa subito il ringraziamento di dopo aver ricevuto queste belle notizie dopo questa bella relazione tra di loro dice non posso fare altro ancora che rendere grazie a Dio quindi vediamo come quante volte continuamente torna questo rendere grazie ringraziamento rendere grazie per, eh, riguardo a voi per tutta la gioia che proviamo a causa vostra davanti al nostro Dio c'è proprio il Signore dentro la vita di queste persone. Noi che conviva insistenza notte e giorno, c'è cioè questa preghiera eh, che viene fatta no, non solo un'invocazione insistente, ma eh, è questo affidarsi, questo chiedere, cioè chiamare sempre il nome, cioè non stancarsi quando, come quando chiama una persona, e continua a chiamarla, continua a stressarla, eccetera. Ecco un po' questo in fin dei conti, no? Cioè Paolo sa che è bisogna pregare senza stancarsi, quindi non molla. E chiediamo di poter vedere il vostro volto e completare ciò che manca alla vostra fede. Quindi è una richiesta continua al Signore, cioè. Paolo è consapevole che sono bravissimi, questi tessalonicesi, però questa fede ha bisogno di essere portata a compimento c'è la consapevolezza della propria pochezza, perché Paolo più volte ha fatto esperienza del proprio limite, della propria pochezza e però anche proprio perché è consapevole della sua pochezza, è consapevole anche di quella degli altri. Proprio perché se guardato in profondità è capace di guardare le persone in profondità. Perché se noi non abbiamo il coraggio di guardare noi stessi in profondità, come facciamo a conoscere gli altri? Invece proprio Paolo in questo scavo profondo di se stesso dove è consapevole anche di quello che vivono gli altri e quindi questo potremmo dire servizio verso se stesso questa riflessione, questo esame di coscienza continuo diventa un aiuto anche per la vita degli altri completare ciò che manca da avere vostra fede e il, il compimento viene solo da Dio però Paolo è consapevole che è un inviato, un testimone. E ci rendiamo conto che nella nostra vita possiamo fare tanti sforzi, ma eh, vediamo che c'è sempre un limite nella nostra vita e quindi al Signore, solo al Signore si può chiedere questo compimento. È Lui che porta a compimento la sua opera, è Lui, quindi noi apparteniamo a Lui. E quello che noi facciamo appartiene a lui quindi solo lui può portare a compimento quella che è la sua, la sua opera di salvezza che siamo noi che sia, è anche quello che noi facciamo che è la, la nostra comunità le persone che incontriamo tutto è nelle sue mani voglia Dio stesso Padre nostro e il Signore nostro Gesù Cristo guidare il nostro cammino verso di voi è proprio stressante, Paolo, dai, insomma, cioè, glielo ha detto in tutti i modi al Signore, ma anche alla, eh, in tesoro cioè, no, io, è come dicesse Paolo, non voglio, voglio vederli, e quindi lo dico in tutti i modi, e ci è arrivato anche a noi dopo dei anni, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, una benedizione speciale vi faccia crescere e sovrabbondare l'amore fra voi e verso tutti un amore che sovrabbonda un amore che è senza limiti un amore che è chiamato ad essere sovrabbondante come sovrabbonda il nostro per voi e quindi eh, c'è questo eh, sì, esuberanza, potremmo dire nell'amore: questo eh, incontenente in questa irrefrenabilità dell'amore, potremmo dire? Per rendere saldi i vostri cuori, cioè un amore eh, irrefrenabile nel senso che desidera il meglio per gli altri. Rendere saldi i vostri cuori, stabili, sicuri, che voi siete amati da Dio, che stiate, siete stati scelti da Dio, che non siete abbandonati da Lui. Ed è. Con il capitolo eh, 2 dove si parla di questo essere amati e scelti da Lui e, e questo capitolo 3 è come fosse un unico corpo dove eh, si conclude con queste parole siamo partiti da questo essere amati e scelti da Lui e poi concludiamo in questo capitolo 3 con questo amore sovrabbondante e irreprensibili, rendere saldi i vostri cuori, irreprensibili nella santità, quindi questa stabilità, questa forza e questa grazia, questa gratitudine davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i Suoi Santi, vediamo come continuamente in ogni capitolo conclude così, alla venuta del Signore con tutti i Suoi Santi, diventa come un motivo che ritorna continuamente essere pronti alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi bene eh, concludiamo questa riflessione allora eh, con questa certezza che eh, vediamo come il Signore stesso costruisce eh, la storia di salvezza ma anche c'è una grazia condivisa quella dell'apostolo, dei testimoni, ma anche di queste persone che sono diventate testimoni a loro volta. Allora chiediamo anche al Signore, ancora al Signore, che anche la nostra comunità sia feconda e sia ricca di queste disposizioni, sia piena di queste opere buone, di questa benedizione di Dio e questo sovrabbondare la